I giocatori d'Azanti si chiudono bene il mazzo a troppo proprio volto per non far vedere che carte hanno in mano. A questo meccanismo europeo di stabilità l'Italia partecipa con una cifra di almeno 125 miliardi allora uno comincia a dire ma come? l'Italia è indebitata e qual è la logica del fatto che si è indebitato? Devo andare a contrarre un nuovo debito cioè verso altri 125 miliardi ma per quale logica? Permettetemi la logica degli istruzioni la logica dei misurato per cui se tu sei indebitato vieni da me anche a chiedere ancora del prestito e io te li darò chiaramente magari sono i soldi che tu mi hai appena dato ma non erano sufficienti a era coprire la quota che ti avevo chiesto e quindi molto generosamente zino te ne do ancora di più che mi dovrei restituire con un tasso di interesse e via ecco il mio gioco aspirato. molti Già a febbraio aveva detto che eh no, bisogna riportare questo fondo sul briccio, non si può mica pensare ad un meccanismo di stabilità con una detenzione complessiva di 700 miliardi. Eh no, va forzato. Recentemente qualcuno si è svegliato e ha detto che bisognerebbe portarlo a 2.000 miliardi, che significa quasi un doppio E se tanto mi da tanto, siccome si partecipa in quota proporzionale alla partecipazione dell'Unione Europea, l'Italia dovrebbe versare, se scatta questo rimpinguamento, quasi 500 miliardi ma restiamo le cose giuste e siamo a una quota di 125 miliardi ad oggi, con questo punto interrogativo di fianco. Su questo lato del tavolo però siete un scomprenditore al quale piace giocare forte, non gli piace il rilancio così delle piccole fiche. E quindi il gioco forte, cosa ha fa? fatto? Pensa ad un fondo europeo. Tenetevi forte perché è, è uscita la parola in sé per sé. Fondo europeo di redenzione. Ora in senso biblico, eh, la redenzione, il dei propri peccati. Eh. Ma se andiamo a leggere messaggi ci accorgiamo che c'è il passaggio che non basta tutto il denaro del mondo per redimere la propria anima. Ma è e questo ci fa capire che in se senso molto meno spirituale tutto il denaro che possiamo avere non basta per poter riscattare l'Italia rispetto al proprio debito. E infatti cosa pensano? Siccome abbiamo già un altro caprio, che è quello del, lo chiamano in inglese fiscal compact, utilizzo i termini in inglesi perché danno un certo trovo in realtà, mazzata pure questa, ed è il pareggio di bilancio. Qualcuno non piace la parola pareggio. Contentiamo anche queste persone parliamo di parità di bilancio, del equilibrio di bilancio. fatto sta che quello è il senso di ciò che dobbiamo fare e che qualunque tipo di misura o provvedimento finanziario ed economico ci sarà fatto il sarà fatto perché adesso all'interno della nostra Costituzione c'è scritto che tutti i enti nazionali e locali devono rispettare questo pareggio di bilancio. Parità di bilancio, equilibrio di bilancio, che lo vogliamo chiamare. ce ne fanno, c'è questo EF, European Redemption Fund, fondo per di redenzione, ovvero se non rispetti il parametro che ti abbiamo segnato, tutto ciò che è in più, quindi se tu sei disciplinato, tutto ciò che è in più rispetto al parametro che devi raggiungere il pareggio di bilancio, io te lo considero venditore di meno. Europa. Ovviamente c'è cioè, piena il mio debito, non assumo. cioè quello che noi paghiamo di tassa allo Stato sia sul pubblico che sul privato, attraverso la vendita o la concessione del nostro patrimonio pubblico, comprese le aziende, comprese l'apparato produttivo statale o comunque ancora pubblico. Tutti gli asset pubblici vengono dati in garanzia. Poi oh, c'è questo passaggio che adesso è esilarante. La prima volta che l'ho letto non avevo questa lettura. Però in seguito veramente è, è ridicolo perché ci stanno prendendo per i fondelli. C'è anche il passaggio che vi conferiamo le nostre riserve di valuta estera e di oro. E quindi quando l'ho letto ho detto, capita, questo ci portano via anche il tesoro nazionale. Cioè minimo di riservato eh, in realtà e di valutare, ce l'abbiamo, perché se lo vengono. Recentemente, nelle ricerche dell'altro libro, ho dovuto rileggere il Trattato di Maastricht. Il Trattato di Maastricht è quello che ci ha impiccato con questo esercito europeo, con il sistema europeo delle banche centrali con la BCE. Il Trattato di Maastricht ha un articolo 105 nel quale si legge che il sistema europeo delle banche centrali, quindi la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali, erano in possesso della dotazione degli stati membri di valuta estera e metalli preziosi e oro. Ho pensato che ci fosse un errore, che forse mi ho scaricato una bozza datata dal Trattato di master quindi sono andata a verificare se fa parte del consolidato dell'Unione Europea. Sì, le nostre riserve auree e in valuta estera. Sono state conferite alla BCE, sono nella disponibilità della Banca Centrale Europea. E quindi una presa in giro che ci vengono a dire: vi faccio il Fondo Europeo di Redenzione dividate, cioè, e mi date garanzie, ce hai tu! Che garanzie di le sei già portate via? Non solo. La cosa simpatica di questo European Redemption Fund è che gli analisti tedeschi hanno calcolato come dovrebbero partecipare i vari paesi. E per quanto riguarda l'Italia, l'Italia dovrebbe partecipare con una quota più cospicua, perché è calcolato in base alla montata del debito totale, noi abbiamo quasi 2.000 miliardi. E si tratta di una cifretta di cui si farebbe capo l'Europa e di cui dobbiamo dare garanzie, pari a circa 900, a no, 950 miliardi di euro, la metà del debito che abbiamo siamo alla follia è un atto criminale ora lo capite perché non servono più bombe non servono più cavarmati non, servono... non c'è più bisogno degli eserciti indesi in senso tradizionale bastano queste armi per condurre una guerra in Europa per schiacciare i paesi per prendere lo stagio per occuparli letteralmente Capito perché quando mi spiego a parlare di dittatura finanziaria è tale, è tale, ci fanno i tutti gli consentono di agire e allora ho ritrovato che proprio la Grecia nel 1936 crea il primo precedente in sede di diritto internazionale che viene riproposta dall'International Law Book addirittura nel 1980 come esempio emblematico da poter seguire. Allora la Grecia era rilevitata per il Belgio. Il Belgio? cita in causa la Grecia presso la Corte internazionale presso la loro Società delle Nazioni chiamiamolo un po' semplificando il precursore dell'attuale organizzazione delle Nazioni Unite a livello storico se non altro che il precursore e la Corte internazionale dà ragione alla Grecia che aveva detto che un capo di stato ovvero un rappresentante di un paese se si trova a dover decidere e ad agire fra l'esercimento di un debito verso l'estero, o la salvaguardia dell'esistenza del proprio Stato, del proprio paese, dei propri cittadini, della propria economia, deve far privilegiare il proprio paese, il proprio Stato, la tenuta sociale ed economica del proprio Stato. L'esempio greco è utilizzato da Kirchner nel 2003 per mettere sotto sacco la loro Fondo Monetario Internazionale, ricattando dicevo dicendo: Io non ti pago più del debito. Perché la Corte Penale Internazionale aveva sancito che era un possibile una di queste tre cose. O il congelamento temporaneo del debito, per cui io per dieci anni non ti pago più il debito, tu non mi calcoli i nuovi interessi e io prendo a pagarti quello che devi avere fra dieci anni. Oppure una riduzione parziale del debito, ti devo 100, ti do 50. Oppure ancora l'estinzione del debito. Nel 2003 Kirsten ne Bart, ti punti su tavola e dice non ti pago il debito e invoca l'esempio greco con la sentenza del 38 dice che io sono tale per cui mi dispiace ma non pago il debito due anni dopo il Fondo Monetario internazionale ti riconoscerà il cancellamento di quasi 100 miliardi di dollari di debito Kirchner dichiara che è la cosa più importante che abbia mai fatto in vita mia è una vittoria enorme rispetto a questa altra entità nascosa che fa parte riguarda la Grecia e la famosa Troica, e anche per quanto riguarda perché il famoso pareggio di bilancio inserito in Costituzione, una delle misure previste dal Fondo Monetario Internazionale per i paesi dei europei, tanto per attenderci. Infine l'ultima cosa, sono stata anche molto lungo, per cercare di comprimere, ma poi vi faccio prendere il filoso. Rispetto ai famosi eserciti che combattono questa guerra contro di voi, contro i popoli europei, Spesso, un po' perché chiaramente i media, figura i giornali, non ce ne parlano, un po' perché ci sembra una cosa così distante per di noi, che siamo presi dal non uscire a guardare il bilancio per tutta la giornata della settimana, del mese, problemi con i figli, problemi sul lavoro, eh, problemi con i genitori, siamo presi da mille cose che ci sembrano cose distanti, non ce ne vogliamo occupare, non ci interessano. Però, così come vi ho detto, che fallimento ristretto della Grecia c'è stata una realtà intoccabile che si chiamava Goldman Sachs se andiamo a vedere la Goldman Sachs la troviamo in tante altre parti ed è uno degli eserciti che conducono questa guerra finanziaria più potente in tutto il mondo quello che da lì magari vi può sembrare un radietto grazioso apparentemente innovo è certo un radietto ma voglio esemplificare quella che è la struttura di questa banca internazionale potentissima chiamata Goldman Sachs di cui vi ho parlato prima. Nel momento in cui c'era entrata nell'Europa, guardate che sono gli economisti, ci sono testi di macroeconomia che citano questo che era fianco. La Grecia, l'Italia, la, la Spagna e gli altri paesi hanno adottato dei trucchi contati ma chi gli era fatto questi trucchi contabili? Perché in Italia abbiamo un pochino di personaggi collegati alla Goldman Sachs, come, non solo il quale governatore della BCE Mario Draghi, ma anche la loro Primo Ministro Prodo. E guarda caso, Goldman Sachs è proprio quella realtà, quella banca internazionale che viene incaricata di fare il conteggio per l'Italia, così come per la Grecia. Per vedere se in regola per l'ingresso in Europa ed è tutto in regola. Anche per la Grecia, che arrivano un secondo momento rispetto all'Italia che già arriva con il fiatone attraverso le manovre di Carilievo Turno sui nostri conti correnti, ma nonostante questo la Grecia è un pochino ma alla fine Goldman Sachs riesce a darle quel competto necessario per far entrare all'interno dell'Europa. Ma quindi che cos'è questa Goldman Sachs? Senza di parlare? Ebbene, prendete questo argomento e guardate ciascuno delle zampe io molto brevemente vi dico chi c'è zampa per zampa come dirigente c'è un certo William George che anche è anche direttore della ExxonMobil. esso per intenderci catena petrolifera dei motori è anche amico del gruppo Carnegie eh, sarebbe interessante discutere a uno di questo gruppo Bartheser sono opinionisti, vengono definiti in inglese influencer, in materia politica estera, cioè decidono chi sono i cattivi e chi sono i buoni. Contro chi va fatto una guerra, anche se non vi sono le condizioni per fare, le creano, si fa presto, contro la media si fa presto, anche le prove necessarie per poter condurre una guerra. E fa parte, questo è William George, anche del CONCI, quindi del comitato di responsabili della Novartis la multinazionale farmaceutica. Un altro dirigente è James Johnson, che è membro del poco conosciuto Brookings Institute, ma anche questo come il Carnegie, è uno dei gruppi che decide contro chi bisogna puntare il fucile, in sostanza. Fa parte degli amici americani del Bilderberg, che è un altro dei quei gruppi che agiscono a porte segrete, così come il è coperto da segreto professionale, e fa parte del Council of Foreign Relations, avete visto recentemente molti con lo spunto bene del Council of Foreign Relations sui nostri televisori dove veniva intervistato, che è stato un gruppo di tali di potere politico, economico e finanziario che decide effettivamente a livello macroscopico le solite geopolitiche di vari paesi nel mondo da cui escono no? tutti i presidenti e tutti i candidati. Ma le presidenziali statunitensi, tutti, anche quelli che conoscono tutti. Sei dentro o se dentro? Fa parte anche della trilaterale. Che un altro gruppo ha dato il lavoro europeo del della trilaterale. Che era presieduto sino a dicembre dell'anno scorso da un certo Mario Monti. Anche questo gruppo lavora in segreto e decide: Contro chi puntare il fucile? Dirigente capo è Jane Shiro, che è anche direttore della PepsiCo. Altro dirigente è, è la Michelle Banks che è anche dirigente della Walmart Stores, una, una grande catena di supermercati statunitensi. Altro dirigente è Gary Cohn, capo cooperativo, ed è stato membro del comitato consultivo per i prestiti del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti. Ora capite che è il rapporto strettissimo con il governo degli Stati Uniti ma fa parte a livello piccale di una delle realtà che decidono delle sorti dei paesi membri dell'Europa e dell'Europa. Altro dirigente, e questo che non mai sentito dire, è un certo la Cinintal. Ed è uno dei uomini più ricchi in tutto il mondo, ma soprattutto è il maggior produttore di acciaio a livello mondiale. Executive Officer è Mark Schwartz tipico cognome statunitense, che anche è anche presidente di Goldman Sachs Asia e direttore di Mastercard, per capire l'intreccio fra le banche. Altro executive officer è John Rogers, direttore dell'International Republican Institute, un'organizzazione fondata dal governo degli Stati Uniti che conduce programmi politici internazionali di democratizzazione. Così le chiamano. Eh, le chiamano quando sono le rivoluzioni colorate, quando sono le rivoluzioni che c'è un fiore che le rappresenta. Le chiamano così, in ogni caso, quando c'è esatto, un qualche regime non allineato, a questo si spingono, si spingono non allineato, non allineato a che? E ai principi di che cosa? Da far fuori contro cui puntare materialmente questa volta in caccia con bombardieri o le armi spesso proibite. In questo è il ragnetto malefico, lo capite quanto è velenoso? E lo capite che è questo che decide anche per le sorti dei nostri paesi, dell'Europa e dei nostri paesi, di nostri cittadini italiani. Quando non riusciamo ad approvvigionarci del minimo di cui abbiamo bisogno e cerchiamo molto che continuano a singola sì, goccia di sangue per abilitare il sistema finanziario malato e con questi colossi che ci scontriamo non dobbiamo rifiutarci di voler sapere rifiutarci di voler sentire perché sono cose lontane sono cose lontane ma che decidono per noi e abbiamo il dovere e avere quella responsabilità di sapere e di capire perché se sappiamo possiamo sicuramente renderci conto quando ci diamo la televisione ci stanno ritenendo quando ci dicono ti aiutiamo e invece ti ci non grazie di noi per i nostri aiuti, se sono questi non vogliamo essere aiutati. E capiamo benissimo che ma quando si rompe l'argine della consapevolezza diventa anche più difficile poter tenere un il popolo. Ho iniziato facendovi vedere le immagini in Spagna, ma potrei farvi vedere anche quelle della Grecia, e ovviamente mi spacciano i blocchi che intervengono e distruggono tutti, no? Gledetimo Norris, piuttosto che Theodoratis, non sono certo le cross ed è in prima fila a leggarsi i, i, i lacrimogeni da parte delle forze forze assoldate, pensate dal governo greco e posizionate con le parti speciali di Cecchini sopra il tetto del Parlamento greco in occasione della parata per la manifestazione della Grecia rispetto alla Turchia una manifestazione un po' come il nostro 2 giugno, il 25 aprile, i cittadini partecipano sempre, Ebbene il governo ha schierato centini contro il proprio popolo. Siamo arrivati a questo. Ora capite perché parlo della guerra dell'Europa. Io non vi posso, non vi voglio dare una ricetta. Eh, non ce l'ho, se avessi una soluzione avrei usato come bacchetta magica, ci mancherebbe altro come chiunque di voi l'avrebbe fatto. Ma quello che ho voluto fare è raccontarvi qual è la situazione, quali sono gli avvenimenti, come sono andate le cose, come stanno andando le cose in Grecia, come stanno andando le cose in Italia, per farci avere la consapevolezza che ci consente in qualche modo di essere un pochino più tenti quando ci vediamo. E quando sarà il momento per avere quel senso di responsabilità che ci faccia decidere cos'è il meglio a fare rispetto di una classe politica che si è veramente abbassata a una funzione di servizio rispetto a chi non ha autorevo se non è denaro.